Buongiorno, come va? Come state? Questo di solito è il nostro solito post della, del dopo chiacchierata e della solita nostra diretta eh, che andiamo a fare ogni martedì mattina. Ah, abbiamo parlato di tante cose questa mattina, eh, eravate di noi in tantissimi. In realtà, non siamo partiti con un argomento se non quello di ehm, raccontare un po' che. Il 9 novembre del 1989, appunto, cadeva il muro di Berlino e in qualche modo insomma, qualcuno di voi ha iniziato anche a darmi eh, delle indicazioni su quale brano ascoltare piuttosto che eh, insomma, quale film o libro leggere. E nel frattempo poi via via abbiamo chiacchierato di tutto e di più, eh, vi siete mano a mano eh, inseriti e abbiamo ascoltato anche tantissime canzoni che avete richiesto questa mattina, siete stati bravissimi a richiedere canzoni, tante molto belle e tante anche che addirittura non conoscevo, come insomma quella che eh, ci aveva anche richiesto a Gas di questo cantautore australiano. Eh, nel frattempo, insomma, eh, abbiamo, ci siamo anche un po' raccontati su eh, che cosa si farà nel weekend, ma soprattutto eh, quali erano i gradi che c'erano in giro. Perché insomma, Peter diceva che lui aveva 27 gradi. Che fortuna! Io a malapena, forse ne ho 5. Ne avevo 5. <ride> Va bene, ci siamo ripromessi, o meglio, eh, ovvio promesso che la prossima settimana andremo ad ascoltare eh, qualche vinile, quindi farò la ricerca di qualche vinile e farò anche la ricerca sicuramente di qualche, diciamo così, argomento da trattare. Mega Turista ne ha tirato uno fuori, che però è mega Turista molto bello, ma troppo troppo impegnativo e quindi a martedì mattina insomma. Non sono riuscita a stare tanto con voi a parlarvi perché... È arrivato anche, eh, insomma, il ragazzo che collabora con me, l'ostegista, quindi in qualche modo doveva chiedermi anche delle cose, <ride> ma so che non avete desistito e siete rimasti comunque con me. Gas, mi spiace, non ho potuto salutartelo da parte di tutti. Anche perché mi dice, Ma sei matta, cosa stai dicendo? <ride> Va bene, nel frattempo, il mio sorriso è arrivato. Spero vi abbiate tenuto anche in compagnia. Che dire beh come sempre eh, grazie eh, vi invito a venirmi a trovare su patreon perché ci sarà la diretta nuovamente del venerdì mattina mm -hmm. ma ci sono tanti altri contributi eh, che condivido con voi come vi dicevo nei prossimi giorni posterò anche sul canale youtube eh, una chiacchierata che andrò a fare con degli amici eh, che hanno a che fare col camper con i viaggi non vi svelo niente di più perché dovete venire a seguire la nostra chiacchierata nel frattempo vi auguro veramente una buona settimana se volete contattarmi come sempre imhlib chiocciolalibero.it vi aspetto martedì prossimo per la diretta qui oppure sul canale Patreon ciao, questa volta il bacio ve lo mangio così ciao